Immagino, spero, penso, spero più che altro... Um, che ci sia il desiderio profondo di capire l'importanza di approfondire, approfondire, uh, approfondire le notizie, approfondire ciò che ci circonda, approfondire le conoscenze, uh, per evitare che, um, o forse comprendere, che le cose dette velocemente, lette male, scritte malissimo, eh, possano far altro che alimentare quello che... E odio e disinformazione e mh, approfondire ci permetterebbe di vedere uh, tutto ciò che è attorno a noi nelle reali sfaccettature a partire uh, dalle persone mh, che appunto si spostano, migrano dalle persone sfruttate nel nostro paese, eh, a che cosa sono legate, a che cosa è legato il cibo che ho sulla mia tavola, a che cosa è legata l'Europa. Mi piacerebbe per esempio ehm, che tutti avessero questa esigenza di approfondire quando entrano in un servizio pubblico, quando vanno in un museo, quando... Eh, leggono, eh, non so, di una notizia, eh, dove è l'Europa in quella cosa che stanno utilizzando, di che cosa stanno usufruendo. Ecco, mi piacerebbe eh, che tutti avessimo il desiderio positivo di approfondire, leggere e approfondire.